Arrivando, Omega Skeletro! Hai forse intenzione di lottare contro di me? Testa di ghiaccio! Preferirei lottare contro di te che fare quello che sto per fare, credimi! Ehi! Hey, dove credi di andare?! Oh. Iacos, adesso! Oh. 43 a ovest 57 a nord! Lampo glaciale!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 I calcoli non sono precisi, finirò dritto in fondo al lago di ghiaccio! BOM! Oh! Sì! Sigillo attivato! Reggetevi, ragazzi, reggetevi! Ah! Dormiti!